Buon pomeriggio a tutti, siamo forse un filo più in anticipo insomma, rispetto al solito ma benvenuti a questa nuova puntata di Studium eh, Virtuale, eh, spero che mi sentiate bene, datemi insomma, feedback eh, alla diretta se qualcuno di voi sta, sta partecipando, dite se mi sentite, spero di sì, mi fa molto piacere essere di nuovo qui, insomma a tenere compagnia a voi per, per questa mezz'oretta di eh, quarantena Oramai si è parlato fino a troppo, eh, parlando sempre di temi legati, all'attualità che stiamo vivendo in questi giorni. Oggi, in particolare, insomma, eh, parliamo anche di animali e sarà insomma un incontro molto, molto simpatico con la dottoressa Marsili che eh, arriverà tra pochissimo. Anzi, provvedo subito. A... Wow, mi ha appena richiesto a lei la parte. Con lei. Eh, sta arrivando insomma e ehm, tema un po' particolare tra l'altro oggi il primo aprile giornata così. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Spero Mi si è? senta. Sono riuscita, sono riuscita il collegamento è già un miracolo. <ride> Conosco bene questa situazione. Eh, no, io la sento bene fateci sapere insomma dai commenti se, se, se, se ci sentite insomma. Dicevo, oggi primo di aprile, giornata insomma legata così nella tradizione popolare a animali che vivono in mare. E infatti, noi oggi parleremo di. No, non parleremo di pesci, questa è una giornata di. Pesci, pesci, ma parleremo ma... di delfini. E la prima che... cosa è non sbagliare mai pesci con i delfini. Esatto, questa è la mia ragazza che quando. Ah sì, sì, e dunque, eh, iniziamo subito anche a salutare, a spiegare, insomma, a contestualizzare qui la sua presenza. Lei insegna all'Università eh, degli Studi insomma, di Siena. Eh, però salutiamo anche eh, i nostri amici eh, dei musei che, insomma, vedo ci eh, scrivono e poi, tra l'altro, lei è anche un'accademica, è corretto? Sì, io sono un'accademica, faccio parte, infatti, dell'Accademia dei Fisiocritici e proprio un, un video che ha preceduto questa nostra diretta è stato girato proprio all'interno dell'Accademia di Fisiobritici, un luogo a meccanico dove svolgo anche buona parte della mia attività e dove ho i colleghi ormai da moltissimi anni che hanno permesso di portare avanti gran parte della mia ricerca Bene, bene, allora insomma, salutiamo anche gli amici de dell'Accademia dell che insomma seguono molto le avventure di noi iorediani, noi universitari e non solo, per cui ci fa, ci fa molto piacere, spero ci stiano seguendo, se lo state facendo scriveteci un ciao e apprezzeremo. Bene, eh, il museo ci segue con piacere, ci dicono... Eh, dunque appunto parlavamo di delfini ma eh, lei parla insomma di un aspetto molto particolare della simbiosi tra uomo e delfino nelle antiche leggende e nelle malattie piuttosto insomma attuali e moderne partiamo da queste leggende partiamo dalle leggende che portano la quota anche un po più eh, sconosciuta no? abbiamo questa grande empatia con i delfini, con i mammiferi marini in genere, a volte non capiamo nemmeno da dove il problema è. Probabilmente può provenire da qualche cosa di amano, perché noi abbiamo questi animali, siamo mammiferi entrambi, siamo entrambi placentati, mattiamo i nostri piccoli, respiriamo per polmoni, ma abbiamo degli ambienti che è abbastanza preparati. Loro si sono adattuti in un'intervista per anche se come spiegano molti dei miei colleghi che lavorano proprio sulle origini della vita di questi animali probabilmente è un viaggio, hanno fatto un viaggio dal, dalla terra al mare e un ritorno che mh, mh, ancora non è ben, ben conosciuto ma si pensa che derivino da animali e vivori che vivevano proprio sulla terra firma comunque noi abbiamo questa grandissima Empatia verso questi animali. Io non mi vergogno a dire che, nonostante siano più di 30 anni che lavoro eh, sia sui delfini che sulle balene, ogni volta che li incontro, oh, mi commuovo proprio. A fuori, quindi è proprio la mia eh, empatia sociale, no? Ho sempre detto: se rinasce Rob o rinascere un delfino, <ride> è veramente cosa. una cosa molto forte. Però proviene proprio dall'antichità, dall cioè ci mm -hmm. sono tantissime leggende che parto Ce ne racconti di... qualcuna. Eh? Sono... Ce ne racconti qualcuna di queste leggende? Ce ne racconto una, Ho qui davanti, ad esempio, un libro a me carissimo, mm -hmm. regalo alla mia nonna di quando mi sono ho fatto la maturità, la Divina Commedia, l'edizione economica, che vi faccio vedere. Questo libro immenso. La tradizione economica, <ride> quella tascabile, insomma, da borsa <ride> e che tengo sul leggio in casa, dove si parla anche in questo caso, anche nella Commedia e andante di Dolfini, ma voglio partire un po' più da dall lontano, eh, dalle antiche monete della Magna Grecia o dei Romani, dove viene rappresentato molto spesso Eros, altrimenti occupito mm -hmm. a cavallo di un dolfino, ma ci sono vasi dipinti in Grecia eh, mosaici dove sono raffigurati dei delfini in genere un delfino che ora purtroppo è a rischio di estinzione delfino comune eh, che si riconosce benissimo perché anche nei dipinti vedete questa clessidra eh, da una parte oltra che ha su, sul ventre quindi insomma si vede lati, si vede questa parte gialla che lo fa e quindi probabilmente era uno degli animali con cui venivano più a contatto e che ora invece si a questa stagione. Ma um, Omero ne parla ad esempio fa trasformare Apollo in un delfino per deviare la nave dei cretetti e portarli alla, al porto di Delta. I pretesi, ad esempio lo considerano veramente un dio, è quello che porta i morti nell'oltre tomba. Erodoto ne parla quando parla del, del, del mito di Lesbo, il questo cantore che era andato a cercare fortuna nella Magna Grecia e in Sicilia e che poi ritornando fu salvato proprio perché Apollo disse eh, quando ti deruberanno i marinai dell'imbarcazione e chiedi di cantare per l'ultima volta, gettati in mare e verrai salvato. E lì un delfino lo prese e lo salvò. Ma anche da noi, nella nostra Toscana, ci sono tante leggende che riguardano i delfini. C'è una molto bella di un luogo meraviglioso che si trova tra eh, Piombino e Vetulonia che mm -hmm. è la buca delle fasi dove si parla proprio di un pescatore che andava sempre a cercare le sirene in un luogo meraviglioso, che è questa proprio buca delle fasi, e dalle sirene fu rapito. Quindi la fidanzata si recava tutte le sere a piangere in questo posto per percarlo e le sue lacrime furono raccolte da un delfino e le trasformò in una meravigliosa perla che legno alle sirene e gli ridettero Valerio, il pescatore. <ride> il pescatore. Eh, veramente ce ne sono tantissime per poi arrivare alla Divina Commedia, come dicevo a me carissima, dove in un passo dell'inferno esattamente del ventiduesimo canto dove si parla dei barattieri... Mm -hmm. eh, dannati che stanno nella pesce bollente e vengono raffigurati dei delfini perché i delfini quando nuotano tirano fuori il dorso non hanno bisogno di tirare fuori tutto il loro, la loro testa perché loro hanno le narici postati sulla sommità del capo proprio per continuare a nuotare tenendo la bocca immersa in mare e quindi hanno questo dorso fuori e i dannati tiravano fuori la loro proprio gobba, diciamo, il loro dotto per trovare un sollievo dalla dall'appice bollente in cui erano immersi però stavano ben attenti a rimettersi come fanno i due quando sono impauriti come arrivavano i eh, diavoli eh, carnevaleschi che fanno parte di questo, di questo canto e ve ne potrei raccontare una cosa a cui eh, pensavo proprio in questi giorni e che chiaramente non è testimoniata da nessuna parte, no? si dice che le sirene, le sirene sono metà donne, metà pesce, metà pesce, la coda non è quella di un pesce, non è la coda verticale che possiamo trovare in un pesce qualunque, ma la coda di un delfino, di cetacei, cioè il delfino e il balene. E Ulisse, Ulisse è incantato dalle sirene, dal canto delle sirene, in realtà probabilmente è incantato dal canto delle migattere. Queste balene meravigliose che emettono questi suoni che sono stati utilizzati molto anche per la eh, musica New Age, no? e quindi come musica di rilassamento, se c'è proprio il canto delle migattere, migattere. Insomma, un legame è quello col delfino culturale molto, molto stretto, veramente una maglia fitta di rapporti e, tra l'altro lo sentiamo molto spesso in questi giorni in cui ci sentiamo dire che visto lo stop forzato delle attività eh, l'inquinamento è ridotto, anche l'inquinamento in mare è ridotto, per cui si collega il benessere dell'uomo alla ricomparsa di queste specie animali, tra cui proprio il delfino, no? Sì, se sentiamo le notizie, notizie positive, che purtroppo non sono molte in questi giorni, riguardano in oh. genere, un abbassamento della contaminazione. Un abbassamento della contaminazione che è legato a questo cambio di vita che abbiamo in questo momento. Firmati, abbiamo firmato tutte le nostre attività, soprattutto eh, le attività industriali, ma specialmente i nostri movimenti. Quindi gli spostamenti tramite mezzi soprattutto tramite gli aerei che sono cioè. forse contaminano maggiormente ma comunque qualunque cosa, cioè noi ci portiamo in modo incredibile, continuamente durante la giornata ci utilizziamo forse anche in modo indiscriminato i mezzi di immunizzazione per cui si vede questo grosso abbassamento di questa contaminazione in mare probabilmente non è così evidente come lo abbiamo a livello atmosferico, uh -huh. però le persone quando vedono i delfini entrare nei porti probabilmente vi rientrano proprio perché c'è trappolo navale, non, tra una valle. <ride> non eh. tanto perché è abbattuta la contaminazione del mare, allora pensano si sta meglio perché ci sono delfini, delfini tornati a Cagli, delfini a Venezia, quindi che delfini simbolo del benessere dell'uomo e in realtà lo sono io ad esempio nei miei studi li utilizzo proprio come due indicatori della salute dell'ambiente cioè, mm. sono degli ottimi indicatori di quello che è lo stato di un determinato ambiente. vi faccio un esempio molto semplice noi facciamo uno studio di una specie in Mediterraneo la stessa specie la andiamo ad studiare in un mare molto meno atrofizzato del bacino mediterraneo come può essere tanto perché vi ho fatto degli studi del mare di Cortez in via di California e Messico troviamo una grossa differenza nell'accumulo dei contaminanti e questo mm. è il fatto proprio questo mare il mare di Cortez è ancora un mare eh, pulito rispetto al Mediterraneo il Mediterraneo è proprio per la sua formazione il bacino semi chiuso purtroppo ricchissimo di contaminazione, soprattutto di quella contaminazione moderna che è legata al, al 1900, no? Quindi alla seconda rivoluzione all industriale di imponi, all'immissione di tutti quei contaminanti xenobiotici, cioè estranei al mondo vivente, che hanno creato fattori attivi su tutte le specie viventi dell'uomo. sull'uomo. Mm -hmm. Un legame forte c'è proprio anche da questo punto di vista proprio legandosi al benessere, non vengono adoperati anche per le, delle terapie quasi di tipo medico, i delfini, o sbaglio? Sì, vengono utilizzati dove questi animali possono essere tenuti in una semi-libertà all'interno di alcune baie, come in Australia e in altre parti del mondo, vengono utilizzati proprio per la eh, cura di mh, persone con problematiche, tipo i mm. bambini Viene un po' come viene fatto l'ipoterapia, in quanto viene fatta la medicina e eh, gli animali, proprio perché, le, proprio perché hanno questa grande empatia con questi animali, riescono a trarre il Di vantaggi. Addirittura mh, alcuni delcini eh, sembra mh, che potessero eh, capire quando una persona aveva della, delle malattie, le malattie cancerogene. Eh, Proprio incredibili, così economiche e di malattie. Affascinante questo argomento. E tra l'altro, poi insomma, per venire ad esempi che tutti penso grosso modo conoscono, specie insomma chi alla mia età ci è cresciuto, eh, l'onnipresenza del delfino anche nel mondo pubblicitario, no? Ci possiamo pensare alle famose caramelle, ricordo anche insomma dei denti principi, degli spazzolini. Eh, di, questi, di questi animali che diventano poi delle superstar che uno va a guardare nel, non lo so, nei, nei vari parchi acquatici giusto? Certo Ulisse penso si chiami il più famoso è eh, notevolmente superiore se ci sono dei bambini, io effettivamente sì. disapprovo questa cosa anche perché ecco, ci faccio sapere il suo parere in questo senso mm. quando io ero piccola era l'unico modo no, di vedere questi animali mm -hmm. oggi tante attività di whale watching, cioè di animali di loro ambiente naturale che non ha permesso di, di sostenere in Ci mm. sono delle normative molto per cui gli animali non possono essere capturati e portati all'interno dei veterinari, ma quelli che ormai sono nel veterinario non possono più essere liberati, perché non sono più... vivere forse? Non possono più vivere non saprebbero più approfondirsi del mangiare. Quindi Eccetera. e quindi questi eh, devono continuare permanenti, però anche in questo caso i vari tipi di finari possono operare molto, molto differenti, sono ad esempio dei a scopo scientifico i mm. possono anche i vostri cuginetti e nipotini a vedere Ulisse che si fa insomma le giravolte a Riccioni eh, sì. bene addirittura loro eh, recuperano all'interno dell'acquario animali che vengono eh, sottrati in altre strutture perché sono malattati l'acquario certo. di Genova funziona molto bene eh, non è più virtuoso da quel punto di vista lì <ride> okay. mi dicono nei commenti che si sente male eh, chi non sentite bene me o la professoressa? fateci sapere insomma, più avanti e magari Qualcosa, preghiamo anche con Dio, proviamo anche con Dio, non si sa mai. Cantava la vanoni come questa connessione oramai, insomma, un po' così non si capisce <ride> bene come stia funzionando. Ma veniamo, insomma, alla seconda parte del, del titolo che lei ci ha proposto. Ah, la pro si sente male, eh, non so cosa dirle. Posso provare a mettere degli auricolari? Sensuali? Se li ha sotto mano, sì, altrimenti, insomma, non so perché te dovrei avere. A quanti secondi vuole? Io intanto così trattengo voi, gentile pubblico, che insomma mi fa piacere siate qua, sì sì Veronica 97, adesso arriviamo, anche amici dell'Università di Siena, la professoressa si sta recuperando degli auricolari, per cui non scappate perché insomma eh, la puntata va avanti e stiamo per scoprire quali sono i legami da un punto di vista proprio legato alle malattie virali, da un punto di vista, immagino si capirà che ce lo spiegherà la professoressa, come avete capito insomma non è nel mio campo eh, e arriverà insomma eh, il momento in cui scopriremo quali sono i legami dal punto di vista proprio della, così, della, della vita che, dell che svolgono eh, i delfini eh, relativamente insomma, ai confronti che si possono fare con la vita che svolgiamo noi. Eh, tutti i provvedimenti, la razza di tutti i provvedimenti è quella di evitare gli assembramenti e, Temo che anche i delfini soffrono gli stessi problemi. Allora, così si sente meglio? Perfettamente. Sì, sì. Si sente bene, ma insomma io la sento veramente meglio. Sì. Ecco, la seconda parte era proprio quello che riguardava questo legame con, purtroppo, la malattia sta intercorrendo ora fra la popolazione, cioè il coronavirus. I delfini... Che si sente molto meglio, quindi... Dicono che si sente molto meglio. Il, perché... il coronavirus, cioè questo virus a RNA che sta colpendo ora eh, l'uomo, eh, chiamato Covid-19, eh, è un virus RNA e a me è piaciuta moltissimo la definizione che è stata data. Eh, è uno zombie chimico, cioè un qualche cosa che non è capace di vivere di vita propria, ma che ha bisogno in qualche modo di attaccarsi alla vita di un altro organismo. E per la Ora, retta in questi termini, è vero? Qualche... Ecco, di proprio di, di, di questa di questa impossibilità di questo virus di vivere indipendentemente. Quindi ha bisogno proprio di eh, utilizzare l'apparato, eh, la cellula di altri eh, organismi per potersi riprodurre. E eh, Il coronavirus ha un eh, animale serbatoio che probabilmente è stato il pipistrello, un animale ospite amplificatore che probabilmente è stato il pangolino, o comunque qualche animale che si trovava all'interno di questi mercati del pesce, di mercati di animali vivi che vi erano in, eh, a Wuhan in Cina, e poi. Eh, si arriva all'uomo, ma di coronavirus ne riconosciamo diversi tipi che colpiscono l'uomo. Basti pensare alla, alla SARS, no? che c'è stata molto ancora più pericolosa del Covid-19. Per fortuna ha avuto una propagazione molto minore rispetto a questo. Ma eh, co che cosa c'entrano in tutto questo i cetacei in genere? Eh, da quando ho iniziato proprio io. A studiare questi animali alla fine degli anni Ottanta eh, si è avuta in Mediterraneo una moria di un tipo di delfino che è la stenella striata che è il delfino più comune proprio nelle nostre acque eh, quello più abbondante e questi esemplari si spiaggiavano e morivano in numero molto elevato tutti insieme è un animale sociale questa è la prima cosa da dire è, uh, quindi vive in grossi gruppi, è un animale anche molto eh, giocherellone, quindi non soltanto viene a giocare con le onde di frua delle imbarcazioni quando magari noi siamo in mare, ma giocano molto tra di loro, giocano con le onde, si vedono proprio, sono animali eh, a cui piace molto interagire tra di loro e questi animali iniziarono a morire veramente con un numero elevatissimo di esemplari. Ehm, furono recuperati, perché questo è un altro aspetto di cui vorrei parlare, è molto importante, fatte le varie indagini eh, necroscopiche, patologiche, e eh, si trovò in questi animali la presenza di un virus a RNA, che era il morbillivirus. Questo virus, il morbillivirus, come ci dice anche un po' il nome se ci si pensa, è il, lo stesso paramixoviride, che fa parte del, eh, di cui fa parte il virus del morbillo dell'uomo, ma anche il virus della peste bovina che abbiamo avuto, cioè il cui incipit è stato eh, 1.200, 1.100, 1.200 anni fa, per cui eh, Dunque, parliamo della parola per viride che ci giocheremo la prossima volta a uh, l'impiccato. Quindi, insomma, sono anche molto simili da un punto di, eh, sono anche molto da un punto di vista. proprio insomma, scientifico alle le nostre due specie. Sono, <ride> hanno molte analogie anche da un punto di vista scientifico. Ma la cosa incredibile è quale era: che questi animali che si ritrovavano morti e in cui la causa principale era la presenza di questo virus che gli causava una polmonite acuta e che gli animali si trasmettevano troppo, proprio per via aerea tramite il, il soffio dello sfiatatoio. Quindi la grossa. Qualcosa? Eh, la grossa analogia con quello che sta avvenendo ora, avevano anche altissimi livelli dei contaminanti che loro avevano accumulato nel loro grasso sottocutaneo e poi in tutto l'organismo. Quindi la, il primo pensiero che venne fuori, la prima ipotesi, fu come è che animali che hanno accumulato altissime quantità di questi contaminanti sono poi morte in seguito al morbillivirus? E Le ipotesi furono diverse, ma quella che poi si è rivelata più forte è, stata, è legata al fatto che i contaminanti che loro accumulavano erano dei potenti immunodepressori. Quindi questi animali avevano accumulato elevatissime quantità di questi contaminanti, vi faccio un esempio che tutti conoscono, il DDT, l'insetticida DDT e avevano un sistema immunitario molto debilitato, quindi quando prendevano questo virus che causava loro questa polmonite, questa proprio aveva il massimo effetto perché loro non sapevano rispondere all'infezione che avevano in atto e quindi morivano proprio gli animali con i più alti livelli di contaminanti perché avevano il sistema immunitario più depresso e questo è un po' quello che sta succedendo adesso, cioè, Persone, soprattutto quelle mh, non posso generalizzare, ma soprattutto muoiono persone che hanno altre patologie e quindi che hanno un sistema immunitario che non è grado di rispondere al COVID-19. Eh. E, e, e l'altra cosa a cui ho pensato è stata questa: ma in queste persone che sono decedute, Abbiamo fatto delle indagini patologiche, perché noi in televisione sentiamo parlare tantissimo, ma sentiamo parlare virologi. Io non vi, mi voglio sostituire a nessuno, eh, sono una biologa ecotossicologa sì, stato... e, e li ascolto anche molto volentieri, ma non abbiamo mai sentito parlare un patologo. Cioè le persone che sono decedute ci potrebbero dare delle informazioni importantissime su come agisce questo eh, virus, su come entra all'interno dell'apparato respiratorio, che cosa provoca e come provoca anche l'attacco su altri organi, perché ad esempio c'è un lavoro del eh, mi sembra 18-20 di marzo dove si è visto che hanno delle lesioni epatiche le persone, come avevano i miei delfini che morivano per il morbilli virus. Quindi il patologo che va a studiare i meccanismi eh, che possono in qualche modo eh, causare la morte delle persone, andando a, a, a vedere proprio gli organi interni, andando a studiare tutto quello che sta succedendo all'interno di un corpo, di un uomo che è stato colpito e che purtroppo è deceduto, sarebbe fondamentale. Capisco che affettivamente, eticamente sia molto difficile da capire questo discorso, però è fondamentale, c'è fondamentale. ad esempio una frase che ho riportato anche nel filmato che è scritta sulla facciata dell'ospedale degli incurabili di Napoli, dove, mh, che dice in latino «Ic est locus, ubi mors gaudet, soccorrere vite». Cioè questo è il luogo dove la morte si mh, compiace di soccorrere alla vita. Cioè la morte delle persone, così come la morte dei delfini, anche se chiaramente non si possono accomunare, no? Non voglio, voglio dire cose che possono offendere no, no, è, chiaro, è, chiaro. Eh, è fondamentale per capire come i meccanismi eh, di infezione sono avvenuti, come sono andati avanti, se ci sono comunque eh, delle attivazioni di questo virus all'interno dei vari organi, quanto le mucose vengono intaccate a livello respiratorio, mm, quindi sarebbe veramente importante. Noi tante risposte sul morbidivirus eh, le abbiamo avute proprio studiando gli esemplari che si sono spiaggiati, che ci, danno, ci hanno dato informazioni altra, altrimenti non ottenibili okay. quindi, eh, e anche studiare magari l'accumulo di contaminanti nelle persone decedute sarebbe fondamentale per capire quanto vivere in un luogo particolarmente contaminato, impattato avere uno stile proprio di vita questo, sbagliato proprio posso... questo volevo dire quando lei dice contaminato dovessimo rapportarlo alla razza umana potremmo parlare di inquinamento quindi? Sì, si può parlare di inquinamento. Eh, vi è già una um, correlazione elevatissima che è stata fatta, ad esempio, con la contaminazione dell'aria, con il particolato atmosferico. È stato visto che nelle zone in cui il, le particelle sottili, quelle che hanno dei diametri inferiori ai 10 e ai 2,5 micrometri, eh, sono più elevati, addirittura superano quei livelli che vengono considerati tollerabili per legge, eh, il contagio è stato molto più elevato. E purtroppo queste zone, se noi andassimo a vedere proprio i grafici che vengono fatti in, mh, mettendo insieme i rilevamenti delle centraline dell'ARPA, si potrebbe vedere che eh, queste queste curve eh, fanno proprio vedere che questo superamento delle soglie si hanno in pianura padana e eh, in Lombardia che mentre male. nelle altre zone dove non c'è stata questa grande diffusione del contagio le soglie eh, cioè, non sono state superate ma questo era già stato visto per il morbillo in eh, alcune città della Cina ormai diversi anni fa dove era stata proprio fatta una correlazione fra il superamento di 10 mg per metro cubo delle polveri sottili quelle di 2,5 micrometri e l'esplosione del contagio del morbillo quindi non è la prima volta che viene trovata questa correlazione con eh, le problematiche legate alla contaminazione atmosferica bisogna anche dire un'altra cosa che vi sono a livello atmosferico delle situazioni che possono amplificare o attuare, inattivare il virus. È uh -huh. stato visto, ad esempio, che le alte temperature, le radiazioni sola solari inattivano questo virus, mentre l'umidità aumenta la sua propagazione. Addirittura nel particolato atmosferico il virus non solo si coagula e può essere trasportato, ma rimane vitale anche per diversi giorni. Per cui eh, non c'è solo un trasporto, ma c'è anche questa permanenza in forma vitale proprio nel particolato. E L'umidità aumenta sia la vitalità che la sua diffusione. Insomma, eh, Siamo veramente in conclusione però io volevo ancora insomma, eh, chiederle ancora un paio di cose eh, perché l'argomento è veramente interessante la primissima quindi hanno con noi un passato di un certo tipo mh, testimoniato insomma, da una serie di poemi eccetera eccetera eh, hanno i nostri stessi problemi relativi agli assembramenti, parola insomma oramai all'ordine del giorno non ci dica che condividono, condividono con noi anche la dieta e per alcuni per alcuni diciamo, gruppi di persone la condividano quasi totalmente, uh -huh. basti pensare ai pescatori. Il uh -huh. pescatore cosa fa? Vende il pesce più grosso uh -huh. e che cosa mangia? Mangia il pesce azzurro, le sardine. Come mangiano le stenelle o altri delfini. Quindi c'è una condivisione quasi totale. L'unica grossa differenza è che questi animali, per vivere nell'ambiente acquatico, hanno messo a punto dei sistemi, in particolare uno che è quello poi che li rende gli animali più contaminati al mondo, che è quello di aver sviluppato un pannicolo adifoso molto spesso, che gli serve per il mantenimento del calore corporeo ma anche come riserva energetica. Siccome la maggior parte dei contaminanti che noi abbiamo disperso nell'ambiente sono contaminanti lipoaffini, cioè che non si sciolgono nell'acqua ma che si vanno a sciogliere nei grassi, questi animali ne accumulano in quantità elevatissime. Noi per fortuna eh, siamo abbastanza grassoci, no? qualche grassocci, anche obeso, ma non abbiamo un pannicolo da tifoso di queste dimensioni. Quindi Abbiamo un fattore di bioaccumulo più, più basso di quello che hanno i delfini e quindi per fortuna, per fortuna ne abbiamo delle quantità sicuramente minori. Però non andrebbe visto soltanto la quantità, ma anche le capacità metaboliche degli organismi e quindi quanto siamo in grado proprio di detossificare queste sostanze che sono completamente strane al mondo vivente, ma anche strane ai nostri apparati di detossificazione. Se, eh, basti pensare che delle attività metaboliche nostre sono venute in contatto con queste sostanze solo da quando sono state create, quindi hanno diciamo, ancora da adattarsi. Bene. Prima di lasciarci, anche a lei insomma, volevo chiedere qualche consiglio bibliografico, qualche lettura relativa ai temi insomma, di cui abbiamo parlato finora, oltre insomma, a consigliare la visione di questo video che trovate sull'account YouTube dell'Ateneo e sul insomma è linkato nella pagina di Usina Campus. Cosa ci consiglia? Io... Ehm... Cioè, sono una persona che fa questo lavoro perché gli piace studiare, <ride> la classica secchiona, ha studiato sempre, per cui ne potrei consigliare addirittura più di uno di libri. Eh, inizierei con il libro che per me è stato il, la base di tutta la mia ricerca, che si chiama Primavera Silenziosa della Carson, è un libro del 1962 e consiglia a tutti quelli che amano, il libro è questo, la, la, amano eh, l'ambiente e amano eh, studiare le problematiche dell'ambiente di leggere questo libro perché le problematiche che vi erano descritte nel 1962 sono sempre quelle che abbiamo ancora oggi un altro libro meraviglioso che mi sono letta proprio in questi giorni e che eh, mi è piaciuto tantissimo perché è una cosa di cui non abbiamo avuto tempo di parlare è il salto di specie dei virus, è Spillover, eh, di Quamen, questo giornalista che ha scritto questo saggio, che è quasi un romanzo, quindi si legge benissimo, dove mette in evidenza tantissime malattie che sono arrivate all'uomo tramite gli animali per... Eh, proprio nostri anche comportamenti sbagliati. Eh, C'è una storia meravigliosa su un, un virus che è arrivato in Australia, l'afta epizotica, che eh, non c'era e quindi vi ehm, è arrivato quando vi sono arrivati gli uomini, cioè era ma erano animali serbatoio e non l'avrebbero trasmesso e chi è, è, ne è stato colpito è perché in Australia ci è arrivato veramente da pochissimo tempo, che erano i cavalli, e poi anzi era l'edra. Questa. E poi comunque ehm, un ultimo libro che è quello di una virologa che è Ilaria Hapua, che Come. parla di eh, salute ehm, circolare. Perché? Uh -huh. Perché questo è un concetto fondamentale, è che non si può curare l'uomo se prima non si cura l'ambiente. E curare l'ambiente vuol dire curare le piante, curare gli animali, curare l'ambiente nel suo insieme. E quindi non pensiamo sempre e soltanto che curare l'uomo voglia dire... Eh, poi stare bene. Prima bisogna partire da lontano, infatti il concetto un po' di economia circolare, bisogna partire dal fatto che per stare bene bisogna avere un ambiente sano. Se l'ambiente è sano ci saranno sempre meno malattie, ci saranno sempre meno problematiche dell'uomo, insieme ad avere uno stile di vita adeguato. Voglio ricordare che eh, la prima causa di morte rimane sempre il fumo. <ride> e quindi, questo lo dico sempre ai miei studenti, mm -hmm. si deve aver paura di tante cose, del Covid-19, ma impariamo che cambiando il nostro stile di vita si potrà stare sicuramente meglio e soprattutto reagire alle varie malattie in modo migliore. Mm, con più resilienza, insomma. Esatto. Beh, io prima di salutarla definitivamente, grazie insomma per averci seguito, se avete qualche altra domanda avete veramente tre secondi per farlo, volevo farle anche l'in bocca al lupo perché so che ha avuto insomma, un ruolo ufficializzato da, da, da pochi, pochi giorni, no? Da ieri. Da ieri, <ride> ecco, cos'è lo dico? <ride> Sono la delegata del magnifico rettore alla Io, cittadinanza studentesca, ah, <ride> quindi bello. mi ha dato questo bel compito gravoso, gli studenti avranno, spero, me come punto di riferimento, eh, cercherò veramente di dargli quello che posso, cercherò di fare il massimo, ma vorrò avere anche tanto da loro, quindi <ride> sarà veramente un arricchimento da entrambe le parti. Le stanno facendo un sacco di complimenti, quindi insomma io la ringrazio ancora per essere insomma, stata con noi, ancora in bocca al lupo per il suo ruolo e insomma, speriamo di insomma, vederci presto anche fuori da casa quando ci sarà, ci sarà permesso, perché vorrà dire che questa emergenza è finita. No? E così avrò proprio il contatto con i miei studenti, cosa che mi manca molto. Salutiamo anche ai fisocritici che ci salutano, grazie il Rettore, grazie a tutti. E Insomma, alla prossima puntata di Studium che sarà immancabilmente domani, per cui domani alle 17 tutti sintonizzati su questi schermi per nuove avventure da casa nostra a casa vostra. Grazie tante per l'invito e buon pomeriggio. Grazie te davvero, altrettanto.